Adesso praticheremo una, una meditazione che ha come scopo quello di aiutarci a disidentificarci col corpo o quantomeno aiutarci a capire qual è una strada possibile per disidentificarci dal corpo che è un, un tipo di movimento eh, della coscienza molto, molto utile perché può darci un senso effettivo di liberazione. E Poi vi inviterò più tardi, quando eh, condivideremo, a, a dire se effettivamente questo tipo di, di processo, il, sentirsi, il non sentirsi identificati, effettivamente dà un maggiore senso di sollievo oppure, oppure può essere anche al contrario. Quindi vi invito ad assumere una, una postura del corpo, diciamo, tra virgolette, meditativa, cioè adatta a, alla pratica di meditazione, e accertarci che nell'ambiente in cui ci siamo non verremo disturbati, perché questo sarebbe eh, molto diversa da questa pratica e essere certi di avere una, una, una motivazione a questa pratica che, che sia realmente eh, positiva, nel senso di non volere ottenere qualcosa in particolare, ma semplicemente voler conoscere di più con, con curiosità. Ci sediamo in una posizione comoda che ci permetta di essere rilassati ma al tempo stesso attenti e vigili. Appoggiamo le mani sulle ginocchia o in grembo. E ci prendiamo un momento per notare come ci sentiamo sia fisicamente che mentalmente. Chiudiamo gli occhi e facciamo alcuni respiri profondi per radicarci più stabilmente nel qui e ora. Adesso cominciamo a portare la consapevolezza nel corpo. Sentiamo il peso del corpo sul supporto sul quale siamo seduti, la sua consistenza. E poi cominciamo mentalmente a osservare il corpo per parti, cominciando dalla sommità della testa. E spostiamo lentamente l'attenzione verso il basso, verso il viso. Nel frattempo ci proponiamo di ascoltare tutte le sensazioni del corpo mentre lo percorriamo con la nostra attenzione e possibilmente ci proponiamo anche di rimanere immobili quindi di non aggiustare la posizione se, siamo, se abbiamo qualche piccolo fastidio non grattarci se sentiamo il prurito, possibilmente non è obbligatorio E mentre passiamo in rassegna il corpo in ogni sua parte sentiamo se è presente sempre qualsiasi tipo di sensazione, se è presente qualche tensione, se c'è cioè qualche forma di disagio, ma lo osserviamo solamente, senza giudicare, senza preferire che sia diversa. Dal viso ci spostiamo verso il collo e osserviamo com'è lo stato del collo. Se, se notiamo tensione non ci preoccupiamo di rilasciarla ma semplicemente la osserviamo. Lo stesso con le spalle. Osserviamo ogni sensazione senza volerla cambiare, senza giudicarla. braccia, osserviamo le mani e come stanno le mani, che tipo di sensazioni ci danno, Portiamo poi la nostra attenzione al busto. Poi ai fianchi. Sempre ascoltiamo le sensazioni senza giudicarle, senza desiderare che siano diverse. Portiamo l'attenzione sulle gambe, la parte superiore, il cosce. i stinchi, i polpacci, infine i piedi. Notiamo ancora ogni tipo di sensazione che può emergere dal corpo e la lasciamo andare. Se sorge qualche pensiero, mentre stiamo facendo questa scansione del corpo, anche se lo lasciamo andare dolcemente, senza ritenerlo un problema. Mentre abbiamo così una piena consapevolezza del corpo, ci ricordiamo che il corpo, che questo corpo non è che una forma temporanea, in continuo cambiamento, impermanente. Adesso, mantenendo questa consapevolezza che abbiamo del corpo, e delle sue sensazioni, della sua consistenza, della sua posizione, mentalmente ripetiamo, questo corpo non è mio. Io non sono questo corpo. Questo corpo non è me. Questo corpo non è mio. Io non sono questo corpo. Questo corpo non è me. Ora ci concentriamo sul respiro, sentiamo l'aria che entra, che si trattiene brevemente, poi che esce dal nostro corpo, nel modo che ci esce più facile. Quindi attraverso le narici o sentendo i movimenti dell'addome o, del, o del torace o sentendo io il rilassamento dei muscoli del corpo, ci concentriamo brevemente sul respiro. E ripetiamo mentalmente Questo respiro non è mio. io non sono questo respiro questo respiro non è me questo respiro non è mio io non sono questo respiro questo respiro non è me Adesso ci concentriamo sui muscoli del viso, che è quella parte del corpo con cui ci identifichiamo più facilmente. Il viso è composto di tantissimi muscoli diversi che nel corso della giornata lavorano molto. in relazione alle nostri, nostre sensazioni, a ciò che proviamo e anche alla comunicazione che stabiliamo con gli altri. Quindi a quest'ora avranno molto lavorato, ma non facciamo nessuna considerazione, solo osserviamo lo stato di questa muscolatura del corpo, del, del viso. E ripetiamo mentalmente, questo viso non è mio, io non sono questo viso, questo viso non è me. Questo viso non è mio, io non sono questo viso, questo viso non è me. Adesso ci concentriamo sul cuore, sappiamo tutti dove si trova. Potremmo anche percepirlo, percepirne il battito, questo dipende da tante condizioni, non è detto che ci riusciamo. Ripetiamo mentalmente, questo cuore non è mio, io non sono questo cuore, questo cuore non è me. Adesso, lentamente, espandiamo la consapevolezza al di là del corpo. Immaginiamo che la nostra coscienza diventi sempre più grande, fino a comprendere la stanza in cui ci troviamo in questo momento, l'edificio nel quale ci troviamo, la città, infine l'intero pianeta Terra. Possiamo farlo perché la nostra coscienza non ha mai avuto dei confini ben definiti. C È fatta di molte cose diverse. Sentiamo il nostro senso di sé dissolversi. mentre diventiamo tutt'uno con ciò che ci circonda. Mentre ci troviamo in questo stato di consapevolezza allargata, espansa, contempliamo questa idea del non sé. Ciascuno di noi può riconoscere di non essere limitato al proprio corpo fisico, né ai propri pensieri, né alle proprie emozioni. Ciascuno di noi fa parte di una rete di esistenza vasta, interconnessa. Mentre siamo concentrati su questo senso di connessione, verifichiamo sinceramente se stiamo sperimentando un senso di pace e di unità con tutto ciò che c'è. Adesso ciascuno di noi, quando è pronto, fa qualche altro respiro profondo e riportiamo lentamente la consapevolezza al corpo. Possiamo muovere le dita delle mani e dei piedi. vogliamo allungare le braccia, le gambe e ci prendiamo un momento per notare come ci sentiamo sia fisicamente che mentalmente e se ci sono differenze rispetto all'inizio della meditazione. E ciascuno può permettere a se stesso di portare, se c'è stato, questo senso di pace e di connessione con sé ancora per il resto della giornata che ci rimane e metterlo al servizio degli altri.